Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy in questa puntata uh, faremo beh, come sempre leggiamo la lettera di Todd stavo dicendo uh, in questa puntata faremo l'ultima galassia principale del, del mondo 5 e nella prossima infatti perché nella prossima infatti sconfiggeremo il boss del mondo 5. Che io sinceramente non so chi sia. Perché ormai per me questo è tutto blind. Non so neanche se c'è un mondo 6. Oppure sono... So che ci sono altre galassie oltre il mondo 5. Eh, le galassie sfida e, e l'ultima galassia. Però non so se c'è proprio un mondo 6. Questo lo scopriremo insieme, oppure voi lo sapete, io sono l'unico che non lo sa. Bene, la prossima galassia è quella da 40. Stendo. Ecco qui. Galassia Balocco. Io la detesto soprattutto perché c'è un power up nuovo che non mi piace affatto galassia balocca bowser matic il malvagio il malvagio d'acciaio ok ah wow questo sarebbe bowser matic non, non, non avevo letto il nome della missione prima yes. Beh, se lo, dove... <ride> se lo dovevate chiamare Bowser Matic, facevate un Mecha Bowser distrutto come quello di Mario Sunshine. Sei parte! Bene, uh, in questa parte farò un po' di tagli perché ovviamente in questa qua si, si muore un casino. Uh, qua c'è il modificatore, c'è un modificatore di uh, gravità che è piuttosto strano da comandare perché non ho meccanica. Cioè non è come. è tipo. Sì, il modificatore di, di gravità, però è non quello lì in, in 2D, quello che conosciamo tutti. Cioè, vabbè. Quante volte mi si è tolto in una volta il Snatchatch? No, cioè, eh, Due volte di fila. Che manca da a cercare di aggiustarlo, già si è tolto. è difficile camminare è quella vite il posto in cui muoio molto spesso in questa, in questa scena perché quel, quel coso lì è comunque un modificatore di è comunque un modificatore di eh, gravità quello, quello vicino alla, alla vite e quindi mi porta giù eh, infatti in quella, in quella parte bisogna saltare Questa è ovviamente la, la parte in cui vinco. Perché, perché io non, non perdo mai. Solo quella volta ah, lì, lì, lì mi sono dimenticato di tagliare. Lì, lì, lì mi sono un po' confuso. Sì. Io non perdo mai, come vedete, in, tutti, in quasi tutti i miei video perché, perché, tagliamo, ma, perché facevo un po' schifo. Ovviamente le viti blu sono quelle che si, che si avvitano quelle gialle si svitano. Ecco, bisogna fare così. Poi bisogna scendere, buttarsi e così la, la gravità vi raccoglie. Lì non c'è nulla. Se andate in quel buchetto morite. Eh, siamo usciti al camino. Questi sono una specie di mecha... mecha koopa, come erano? Mecha, sì, mecha koopa. Oppure koopa sapiens. Eccolo qui! Mario molla. Ti odio. Mario molla è un power up che aumenta la capacità di salto di Mario. Però il problema è che non si può fermare Cioè se state fermi non, lui continuerà a muoversi nell'ultima posizione in cui è stato E un altro problema è che Mario Molla eh, non può camminare Può solo saltare Una cosa buona è, il, è lo schianto a terra che è riuscito Uh, c'è cioè, cioè solo Cioè è rimasto schia lo schianto a terra un'altra cosa che è difficile fare il super salto quello che faccio le volte che Mario salta altissimo ecco questo qui per Perché perché è molto più facile facendo lo schianto a terra Prima di toccare a terra Cioè prima di fare il salto Ecco come è appena fatto Un'altra cosa carina è che Mario può, può rimanere a testa in giù Poi, come sapete, in molte galassie eh, il power up appare a poche volte nella, nella galassia. Per, tipo, l'ape mi sa che in una missione, in una missione non c'era. Mentre il fiore di, di ghiaccio c'era solo in una missione, nella prima galassia in cui è apparso. E poi nella seconda ci sta, ci sta solo in due Mentre il fiore di fuoco è pure in due Invece la molla appare in tutti e tre Almeno la prima volta viene usato poco Nella seconda molto di più Cioè no No nella seconda proprio non c'è Allora e la terza in cui viene usata molto di più. Bene, allora, una, una cosa buona della molla l'abbiamo trovata. Che viene usata a poco. <susurra> Che poi intanto in questi ragionamenti Vi sto pure facendo spoiler Ovvio Mario ovvio. <ride> Ma come si fa? Qua non preoccupatevi a cadere tanto uh, Andate lì Cioè c'è il campo gravitazionale Don't fuck abbiamo appena spitato il braccio ciao ciao molla buongiorno mi farei morire no visto che non è tagliata no visto che sono perfetto e sono bravissima ai videogiochi lasciate stare Per fortuna per ora il, il power up della molla non ci serve E questi non si possono uccidere Non è per fortuna però si, Non si possono uccidere tutti Probabilmente lì dove stavamo ora stava una specie di pulsante o qualcosa che ha atti attivato l'evento dell'esplosione del, del robot il gioco va bene prossima galassia grazia missione vabbè la galassia ma balocco mario incontra mario Um, da lontano non sembra Però quello lì un, È pieno di piattaforme Che conosciamo già Mi sono dimenticato di tagliare <ride> Quello era un bug del gioco S Veramente qui quei binari mi avrebbero dovuto prendere e portare al tre come fanno tutti i pirati ovviamente questa galassia ha tutto quello che amo di più la, la, il fungo molla e i, i 5 oggetti collezionabili spero che il fungo molla non appaglia più visto che sta pure per finire il gioco forse Adesso, di sicuro siamo così alla fine visto che posso già andare al boss finale però non lo so Non so se riapparirà il fungo molla Lì c'è un ghiottone ma ci parlo solo per sapere eh, quante è lalai allora, parlo con te quant'essere schegge vuole ne vuole 50 ecco siamo vicini al, alla sella lancio ed ecco qui le piattaforme sono qui avevo già tagliato per, perché prima ero morto vabbè. e a quanto pare sono morto pure una seconda volta non me ne ero accorto e non me lo ricordavo E qui bisogna raccogliere le 5 stelle argento che mi piacciono tanto. Vabbè, come avrete notato, le piattaforme di un colore diverso fanno una cosa diversa. Quelle gialle si rivoltano, quelle verdi come sappiamo già, uh, spariscono. E quelle, quelle uh, rosse sono lava dai mega salto in lungo <ride> la prima volta avevo preso tutte e cinque. Le, le stelle però poi sono morto dentro la lava boing bong sul percorso ghiotto mm. ovviamente avete già capito che c'entra la molla e, e il cibo ma il cibo non ci interessa quindi eh, molla e viva Cioè praticamente il, power up, il mio power up preferito di questo gioco è il fungo boost Perché è molto utile E può volare Mentre l'ape vola però eh, molto Molto eh, Limitatamente E eh, vabbè i fiori fiore di ghiaccio e il fiore di fuoco non mi interessano molto Cioè è figo il fiore di ghiaccio ma è utile solo nell'acqua mentre i fiori di fuoco serve solo ad attaccare non, non a fare cose interessanti o superare puzzle cioè in alcuni casi può, può essere usato per superare puzzle però non sempre comunque quando vedete gli tagli improvvisi tipo io che Uh, vado indietro rovegiania. è perché in quella parte sono morto. Allora vi faccio vedere solo la parte buona. Ho detto che sono morto, volevo dire che sono bravissimo e, e che faccio buggare il gioco quando, quando, lo, quando ci gioco. come vedete la cosa più utile da fare è superare la barriera invece che farci il giro tutto, tutto. da dove viene sta musichetta se, se, se potete scrivermelo su, sui commenti se ve lo ricordate perché io non me lo ricordo probabilmente viene da un mondo di neve visto che sta nevicando e poi ci sono c'è cioè il ghiaccio e il e il cono gelato E gli Rock. Non so il vero nome però Sembrano degli Rock. Non capite quanto è stato rischioso Pattinare in, in giro In circolo In cerchio Non so questo ogni volta uh, penso sia sia, quel, sia il boss il uh, boss beh si sì, c'è un boss in questa galassia come in tutte le galassie c'è cioè moltissime vabbè uh, quella prima non c'era però in moltissime c'è Qui bisogna spendere, spegnere tutte le candeline. Uh, All'inizio non l'ho capito, però poi ho fatto a casa una piroetta e sono, si sono spente le candeline. Questo po potrebbe essere intuito dal fatto che siamo in una torta e poi ci, ci sono dei regali. Quindi il compleanno e si spengono le candeline. ¡Uy! <muchas> solo <muchas> <muchas> Qui c'è solo questo puzzle con una vita, quindi non, non, non entrate se avete abbastanza vite. Io ci sono entrato perché non capivo ancora cosa bisognasse fare. Mi sono salito e ho fatto una piroetta a caso. E poi ho sentito il. Il Avevo fatto una piroetta a vuoto Perché pensavo di, um, di eh, Pensavo di essere abbastanza vicino Per rompere quel coso Ok, questo dovrebbe... sì, questo è il boss Boss style. Che è tipo quello di prima però è il... Però è il fratello che... A ah, cui piace l'elettricità, non gli piace l'acqua Ovviamente sì... Si uccide quella molla perché è troppo in alto E ogni volta Ogni volta che salto Cioè Ogni volta che salto C'è una palla di elettricità Che mi colpisce al volo Ma come fa? Ah. Questo è quello che mi ha fatto odiare La vita molla e anche il fatto che questo video Tecnicamente dura un casino Solo che Solo che ho tagliato le parti In cui sono morto Poi ho iniziato a baggarci un po' Quindi qui taglierò e, e ci sarà una Una parte buona Tecnicamente quel fungo si può prendere con un salto lungo solo che non lo faccio. Non mi interessa. Beh sapete come si fa. cosa succede quando, cioè non mi ricordo, ah sì ok, ti dà 5 punti vita se sei è se un solo pibi, se non te ne, te ne, te ne dasse 5, non cioè 3, non 5. Ultima fase in cui è arrabbiato ma non ce ne frega niente mm. Yeeey sconfitto Abbiamo sconfitto il boss più facile del mondo Facile come la morte ma la morte con, la, con il fungo molla Ecco che morte che tipo di morte Sì, sì, ecco, una mappa tanto non ci interessa Un attimo Perché nella camera ci sono solo due corone Non ho fatto qualcosa in una galassia la prossima volta devo controllare Perché Vabbè, come, come sapete io faccio i video in post-produzione Quindi non, um, non Posso agire in questo momento Pos Potrò agire solo dopo Devo controllare perché non mi ricordo qual è, qual è il problema Ah sì, vabbè, sono stupido Le corone sono, sono solo alla, alla galassia boss e alla galassia segreta Quindi, quindi nel mondo 4 c'era solo la galassia boss e la galassia... Basta! Solo.. Stava solo una galassia boss e una galassia segreta. Mentre agli altri stavano due galassie boss. Due, due galassie segrete e una galassia boss. Qui bisogna ricollezionare ma non è vero, non bisogna ricollezionare. solo, solo che non mi ricordavo del ghiottone. Allora sono, ho cercato di andare avanti. Uh, morirò qui. Però uh, non dico che l'ho fatto apposta perché non è vero. Um, è stata una buona cosa sono stato fortunato perché uh, devo raccogliere 50 uh, astroschegge solo che è difficile quindi se muoio è molto meglio perché così uh, non, non devo cioè, così si conservano le astroschegge dopo la morte e così non devo non devo andare a, a prenderle da altre parti che non so Ecco. E ora ritornerò con 38 e le prenderò giuste giuste più uno. Perché a un certo punto ho sbaglio. E la lancio a caso invece che, che darla in bocca al tizio. Ne mancano 4. Sì, <susurra> <susurra> <laughs> ah, parlo con te, hai bisogno delle uh, schegge? Per lui non sono Astro sono astroc Edge. Eh? Perchè le scrocca da me. è Uno scroccone. Ahahaha, ah. ah ah ah, battute. Ah ah. Quanto vorrei tagliare, però non posso visto che poi farei un, un sacco di lavoro perché è difficile. Qua come sempre sono morto quindi devo, devo tagliare. Questa non c'è niente da spiegare. È come eh, quel pianeta con i po' però bisogna attivare anche queste piattaforme blu. La stella apparirà su, eh, su un posto che vedremo tra poco. E le piattaforme sono.. Eh, ce ne sono 12, no, 3, no, 9, volevo dire. 9 su questi, questo pianeta blu E 3 Comunque la stella apparirà qui um, E 3 uh, sul, sul pianeta trasparente Attino 12 12 sul pianeta blu Mi dimentico di tagliare le morti Ma non posso più tagliare Perché okay, mi Comincio a, a rifare Cioè faccio al altri 33 minuti di audio Non credo Cioè solo per una morte non tagliata Che neanche le dovrei tagliare cioè, cioè, è una cosa normale eh, Morire in Mario Galaxy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 Scusate <ride> E questa credo che sia l'ultima Ecco Appare in quel quadrato che sta tipo dall'altra parte del pianeta E tutto si blocca Vai, tranne quella specie di Twomp Che quelli si muovono sempre Questa cercherò di non farmela scappare Perché una volta sono morto solo perché um, Stavo cercando di prendere quella però sono stato schiacciato dal tizio. Uh, bene, outro. Allora, uh, come potete vedere alla sinistra c'è il, il video precedente e quello successivo. E alla destra, no, contrario. E, a, e alla sinistra c'è uh, la playlist. E iscrivetevi eccetera eccetera.